Benvenuti, in questo video esploriamo Nettuno, il pianeta più lontano del nostro Sistema Solare. Nettuno è l'ottavo pianeta del Sistema Solare e il più distante dal Sole, dato che Plutone è stato declassato nel 2006 a pianeta nano. In questa figura le dimensioni dei pianeti sono in scala, ma le distanze no. Nettuno fa parte dei pianeti gassosi, assieme a Giove, Saturno e Urano. È molto più grande della Terra, ma più piccolo rispetto ai giganti del Sistema Solare, Giove e Saturno. Nettuno è stato scoperto a partire da anomalie nell'orbita di Urano che potevano essere imputate alla presenza di un pianeta sconosciuto. Il matematico e astronomo francese Urbain Leverrier determinò l'orbita dell'ipotetico pianeta e Johan Galle osservò Nettuno nel 1846, in prossimità del punto previsto da Leverrier. Si dice che Nettuno sia stato scoperto con la penna, grazie ai calcoli di Leverrier, che hanno indicato a Galle dove guardare. In realtà. Si ritiene che Nettuno sia stato osservato più volte ben prima di Galle Leverie, sebbene non sia stato riconosciuto come pianeta. È probabile che la prima osservazione di Nettuno sia stata fatta da Galileo Galilei. Tra il 27 e il 28 dicembre 1612, Galileo stava osservando Giove con il suo telescopio. Questi sono i suoi appunti di quel giorno. Possiamo vedere Giove con alcuni dei suoi satelliti. Vicino a Giove, Galileo indica quella che ritiene essere una stella fissa, Tuttavia in quella data non c'erano stelle visibili in quella posizione, ma solo il pianeta Nettuno. Galileo, senza saperlo, aveva osservato un pianeta che sarebbe stato riconosciuto come tale solo due secoli più tardi. Possiamo utilizzare un programma, come Stellarium, per visualizzare come appariva il cielo nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 1612. Vediamo Giove con i satelliti Ganimede sulla sinistra ed Europa è Callisto sulla destra, esattamente come segnato da Galileo nel suo taccuino. L'unico oggetto visibile nella posizione della stella fissa è il pianeta Nettuno. Nettuno è stato visitato una sola volta dalla sonda Voyager 2 nell'agosto del 1989. Ad oggi le immagini di Voyager 2 sono le uniche immagini ad alta risoluzione di Nettuno e del suo sistema di satelliti. Alcuni fatti su Nettuno. Il pianeta si trova a 30 unità astronomiche dal Sole, che corrispondono a circa 4,5 miliardi di chilometri. Una unità astronomica è la distanza media tra la Terra e il Sole. Nettuno compie un'orbita completa attorno al Sole in circa 165 anni terrestri. Il pianeta ha un raggio di 25.000 chilometri, pari a circa 4 volte il raggio della Terra. La massa di Nettuno è circa 17 volte la massa della Terra. Tenuto conto del volume circa 64 volte maggiore di quello terrestre, questo significa che Nettuno ha una densità media molto inferiore a quella del nostro pianeta. Urano e Nettuno sono chiamati giganti ghiacciati, anche se in realtà sono composti prevalentemente da gas, quali metano, ammoniaca, elio e idrogeno. Nell'atmosfera esterna sono visibili delle nuvole bianche che proiettano ombre sulle nubi più scure sottostanti. L'atmosfera interna è composta da gas, principalmente idrogeno, elio e metano, una parte solida che si presume è composta da acqua, ammoniaca e metano ghiacciati, e infine un nucleo roccioso. La temperatura media su Nettuno è di circa 200 gradi sotto lo zero. Curiosamente Nettuno irradia più del doppio del calore che riceve dal Sole, per cui sembra esistere qualche forma di energia interna la cui natura è al momento ignota. Nettuno è il posto più ventoso del sistema solare, la velocità media dei venti è di qualche centinaio di chilometri all'ora, ma sono stati osservati uragani con venti fino a 2000 km all'ora. Nettuno ha un sistema di anelli molto scuri e sottili e infine ha 14 satelliti, per la maggior parte molto piccoli e regolari con un diametro massimo di qualche centinaio di chilometri. Fa gestione Tritone, che è di poco più piccolo della nostra Luna. Esploriamo ora da vicino Nettuno utilizzando Celestia. Celestia è un programma gratuito che consente di esplorare il sistema solare e oltre. Può essere scaricato dal sito celestia.space. All'avvio il nostro punto di vista è sulla Terra. Indichiamo Nettuno come destinazione, selezioniamo Gotù e in pochi secondi arriviamo su Nettuno contro i 12 anni impiegati nella realtà dalla sonda Voyager 2. Possiamo ammirare le nuvole bianche di metano sulla stratosfera e la grande macchia scura vista da Voyager 2, che però nel frattempo è scomparsa. Se ci allontaniamo dal pianeta, possiamo osservare le orbite di alcuni satelliti. Al momento si conoscono 14 satelliti naturali, tutti molto piccoli, tranne Tritone, che ha un raggio di circa 1300 km ed è quindi poco più piccolo della nostra Luna. Tritone è interessante per diversi motivi. La maggior parte dei satelliti di Nettuno orbitano sul piano equatoriale. Lo possiamo vedere qui. I satelliti interni orbitano lungo l'equatore. Tritone invece ha un'orbita inclinata e retrograda. L'orbita di Tritone è questa. Si vede che è inclinata e se adesso ci spostiamo verso il polo nord e acceleriamo la velocità... Possiamo vedere le lune di Nettuno che orbitano in senso anti-orario, tranne Tritone qua sotto che si muove in senso orario. Quindi Tritone orbita nella direzione opposta rispetto a tutte le altre lune interne eh, di Nettuno e anche rispetto al, al senso di rotazione del pianeta. Possiamo selezionare Tritone e avvicinarci e possiamo anche cambiare prospettiva per ammirare la spettacolare vista su Nettuno che ci offre. Vediamo ora quali altri misteri ci riserva Tritone. Questa è una foto di Tritone scattata da Voyager 2. L'aspetto più interessante di questo satellite è la presenza di strisce scure nella parte bassa dell'immagine. Ingrandendo l'immagine si è scoperto che le strisce scure sono il risultato di attività eruttive su Tritone. Nonostante la temperatura bassissima, esistono dei geyser che eruttano una sostanza scura che si deposita al suolo. Questa animazione mostra tre diverse immagini della stessa zona riprese da Voyager. Le frecce indicano un pennacchio di fumo scuro che sale in corrispondenza della freccia a sinistra e poi si muove orizzontalmente trascinato da venti nella tenue atmosfera di Tritone. Questa illustrazione mostra come potrebbe apparire la superficie di Tritone con i suoi pennacchi vulcanici. I pianeti esterni e i loro satelliti continuano ad essere una fonte di misteri da risolvere. La speranza è di poter tornare a visitare Nettuno con nuove sonde per dare risposte a questi misteri e conoscere meglio questi mondi gelidi ma sorprendenti ai confini del nostro sistema solare.